Bentornati su MyFootballJersey Oggi vediamo la seconda maglia del Tottenham in versione eh, player la versione fan l'avevamo già vista e trovate qui sopra la recensione per la stagione 22-23 Il kit da trasferta del Tottenham 22-23 è stato lanciato introducendo un design vivace e promosso utilizzando lo slogan Dare to do bold La maglia ha un design moderno ma semplice combina una base bluastro viola con maniche nere e un logo bianco ciò che spicca è il collare Volt Aya è il main sponsor mentre Cink è sulla manica sinistra Entrambi i loghi degli sponsor sono bianchi e si adattano al resto del design dal punto di vista del modello la maglia utilizza il nuovo design Nike 2223 con il colletto come caratteristica distintiva la maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. Wow! Questa secondo me è veramente molto bella. E in questa versione, nella versione player, questa prende 5 stelle, il massimo. Fatta benissimo, tra l'altro il tessuto della versione player di quest'anno è veramente strepitoso di Nike. Bellissimo! Qui in alto vedete il costo?